Ringrazio prima di tutto il consigliere eh, Massimo Simonelli che fa anche parte della commissione lavori pubblici eh, per aver avuto insomma, la sensibilità di fare questa mozione. Eh, allora, eh, che cosa voglio dire? Non sono anch'io firmataria chiaramente di questa mozione eh, perché è un discorso molto sentito. E, mh, è facile sentire e ascoltare, ascoltare oggi le parole del centro-sinistra, ma anche del centro-destra eh, Negli interventi che mi hanno preceduto Allora, eh, arrivando noi del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma abbiamo capito fin da subito ho capito fin da subito che purtroppo il discorso di efficientamento energetico al Comune di Roma, Roma Capitale, non era stato mai affrontato. Solo oggi, oggi, se voi entrate al Dipartimento Simu, magari vi alzate lo sguardo sopra la vostra casa di vetro di Marino, potete vedere un display, perché noi abbiamo finalmente portato il fotovoltaico al... Eh, l'abbiamo insomma eh, aggiustato, riordinato perché abbiamo trovato un, un disastro, eh, questo ce n'è, eh, potete ve leggere sia i verbali della Commissione Lavori Pubblici su questo, eh, sia insomma, andare a chiedere agli uffici, finalmente eh, 100 impianti fotovoltaici oggi sono funzionanti e... Eh, emettono energia una cosa meravigliosa perché questo era uno dei piccoli sogni che avevamo nel cassetto che grazie al Movimento 5 Stelle si è attuato perché noi abbiamo trovato una situazione degli impianti fotovoltaici disastrosa e disastrata, abbandonati mh, buttati da una parte per lavori fatti su tetti delle scuole o sugli immobili, di insomma un disastro piano piano insieme agli uffici Abbiamo dovuto aprire delle brecce, tant'è vero che vorrei rispondere se andiamo a vedere sulla pagina della Regione Lazio, addirittura è dal 2001 che si parla del nuovo piano. Ora lo so che chiaramente il consigliere Pelonzi avrà da ridire su questo è un lunghissimo percorso che ha fatto la Regione Lazio per arrivare al nuovo piano energetico regionale, addirittura passando dal 2015, poi il 2017, per la proposta poi ci sono stati eh, delle interazioni con gli stakeholder, sono passati altri atti. Eh, sempre nella giunta regionale nel 2018, insomma come si può leggere, perché non è che siamo stupidi, eh, poi internet ci offre ormai tutta la tecnologia per avere le notizie, anche il percorso alla regione è stato un percorso lungo e difficile, perché ai noi quando chiaramente devi affrontare le urgenze discorsi come l'efficienzamento energetico e energie da fonti rinnovabili sono discorsi lunghi, delicati, al quale anche e gli operatori di settore, cioè i dipendenti di Roma Capitale chiaramente devono abituarsi a questo e a queste innovazioni e chiaramente trovando Roma Capitale con le scuole o immobili addirittura nemmeno collaudati, senza agibilità, eccetera eccetera, è chiaro che noi siamo dovuti correre all'urgente, ma abbiamo iniziato e questo lo voglio io dire, con il fotovoltaico perché magari è stata la cosa più facile, abbiamo iniziato anche un discorso sull'efficientamento energetico, ma ripeto con la situazione che c'è oggi a Roma Capitale non è facile, Sì, io vedo la Presidente Seccia che con gli occhi mi dice di chiudere, chiaramente il voto è favorevole, ringrazio eh, il, tutti i consiglieri che vogliono lavorare su questo e eh, grazie a chi vorrà votarla favorevolmente.